Sei stufo delle solite storie? Sei stanco di essere un lettore passivo e ti andrebbe di far parte di un grosso progetto insieme ad altri creatori? Questo è il canale che fa per te. Ogni mese circa uscirà un nuovo capitolo delle Cronache di Tre e alla fine di ogni saga uscirà un video contenente la saga completa. Non sai di che parlo, ma della mia storia scritta insieme alle idee di chi mi segue. Quindi che aspetti? Clicca sulla playlist e goditi la storia scritta finora.